Quindi quello che faremo è esattamente questo, parlare, ovvero parlare appunto di, eh, di come i, mh, i blog sono strutturati, quindi quali sono quelle che sono le eh, tipologie, eh, gli elementi che caratterizzano in fondo tutti i blog, perché fermo restando che si può di fatto strutturare un blog o un sito, insomma, in tutte le maniere, diciamo, non c'è alcun vincolo reale, eh, tuttavia esistono degli standard, esistono degli elementi ricorrenti che eh, poi costituiscono eh, quelli che sono eh, anche gli elementi che ritroviamo quando andiamo nella nostra dashboard. Quello che cercheremo di, di, di affrontare oggi è questo. Cosa e come possiamo appunto, fare una scelta di un tema, su quale base dobbiamo costruire il nostro progetto di, di blog e quindi dobbiamo capire appunto, quali sono gli elementi che dobbiamo andare a vedere, a ricercare e quali possiamo appunto, utilizzare per il, nostro, per il nostro progetto. Abbiamo visto che appunto, dalla sezione tema, dalla eh, sezione dei temi, appunto, della sezione appearance, possiamo scegliere o aggiungere nuovi temi, abbiamo visto per esempio che la scelta di un tema ci permette o ci nega la possibilità di aggiungere dei contenuti in varie parti del blog. Nel caso appunto del tema dello scorso anno, il 2014, abbiamo visto che esistono tre spazi sostanzialmente dove possiamo aggiungere dei contenuti che hanno diverse forme una eh, sidebar, una barra laterale primaria, eh, una content sidebar che eh, è appunto un'ulteriore barra eh, accessoria e un footer. Ora cercheremo appunto di eh, dare forma e dare eh, concretezza e schematizzare appunto eh, questi elementi. Quello che appunto dicevamo è questo. Eh, dobbiamo capire di che cosa è composto? Normalmente un sito, un blog, un blog o sito, diciamo, la le differenze davvero ormai sottile, non, eh, molto spesso appunto dei siti ospitano degli spazi blog e comunque vengono utilizzati, vengono strutturati sempre attraverso la stessa piattaforma, appunto WordPress, eh, di che cosa abbiamo bisogno e soprattutto come sono fatti gli altri, per cercare di capire appunto eh, quali sono le strade percorribili. Quindi, Diciamo che, eh, appunto, proviamo a mettere giù quelli che sono gli elementi principali. Allora, intanto va detto una cosa che per molti può sembrare ovvia, però eh, forse è utile eh, sottolinearla. Il sito, qualsiasi appunto sia poi il suo, il suo uso, eh, va sviluppato verticalmente, nel senso che noi attraverso il browser, comunque vedremo appunto il sito e magari appunto ne vedremo solamente una parte, magari perché chiaramente il nostro monitor non, non consente di vederne l'intero contenuto, però è non solo buona norma, ma diciamo è quasi obbligatorio il fatto di fare una scelta appunto che imponga l'eventuale sviluppo verticale. Questo perché a volte capita non so se vi è capitato anche a voi, che eh, troviamo dei siti che hanno anche una barra sottostante che consente uno sviluppo invece orizzontale. Ecco, questo diciamo che è considerato un vero e proprio errore, non va fatto, nel senso che non, non è comodo per l'utente, rischia di far perdere effettivamente dei contenuti, insomma è una cosa che non andrebbe fatta. Quindi, eh, prima considerazione generale è che dobbiamo fare attenzione al senso appunto di lettura del nostro, del nostro blog. Poi diciamo appunto quali sono le parti che lo compongono. Beh, Innanzitutto c'è, come nei giornali in fondo, ed in fondo le, le analogie all'editoria sono molte, c'è la sezione che è in testa a tutto, il, uh, a tutto il resto del sito, qui stiamo parlando della home, della home page, che in qualche modo chiaramente caratterizza e dà una forte impronta al senso del, del blog, però diciamo che è un discorso che poi molto è, è, è analogo anche nelle altre parti del, del sito. Quindi diciamo che in testa alla nostra home abbiamo quella che viene definita header. Ed è ovviamente appunto la testata che se stiamo facendo appunto il blog di un giornale, di una rivista online è molto, eh, molto facile da, da comprendere, invece diciamo, per gli altri siti è quel luogo dove normalmente appunto volendo dare il carattere al, eh, al sito, per esempio, eh, troviamo il logo del... Del, appunto del sito del, dello studio insomma del, della persona che eh, della persona appunto dell'attività dell eh, che viene raccontata appunto dal, dal sito e quindi questo diciamo è un elemento chiaramente fondamentale e viene definito appunto header in, stessa, eh, in questo stesso spazio non sempre ma molto spesso troviamo una sezione che è quella dei menu. Effettivamente abbiamo visto che questo tema, per esempio, raccoglie i menu in questa barra sopra. Eh, evidentemente la testata è qui, noi qui non abbiamo aggiunto alcun logo, però eh, è la parte appunto più in alto della, della, della pagina, quindi è qui che evidentemente eh, chiunque arrivi su questo sito e farà, farà cadere l'occhio, nel senso che questa è sicuramente la parte che viene sempre visualizzata. Il menu, che cos'è? È appunto uno dei principali strumenti di navigazione del sito. Abbiamo visto che principalmente, eh, attraverso il piccolo esempio abbiamo fatto, me dal menu per esempio possiamo raggiungere le pagine, quelle che non fanno parte appunto del loop, non fanno appunto parte del ciclo di eh, di post, di articoli che appunto mettiamo, ma sono dei contenuti fissi che devono essere sempre raggiungibili il fatto quindi di metterli insieme alla testata è un fatto ricorrente perché ovviamente la capacità la possibilità di muoversi all'interno del sito è, è, è fondamentale per una buona navigazione quindi eh, per permettere all'utente la comodità di andare velocemente dove appunto desidera. Non sono tuttavia solo le pagine ad essere presenti nel menu. Spesso, per esempio, sono presenti le, eh, le categorie. Ora parleremo eh, di, di questo elemento, di che cosa vuol dire, insomma, lo spiegheremo un po', un po meglio. Eh, ma non solo, insomma, possono esserci anche altre sezioni del sito, portfolio, cose del genere, che eh, appunto sono. Raccolte in uno o più menu, perché i menu possono essere anche eh, più di uno, e eh, che servono appunto ad essere una veloce eh, strumento, una veloce bussola all'interno del proprio sito. Quindi diciamo che queste, questo generalmente compone il, eh, la parte iniziale, la parte sempre visibile o immediatamente visibile del, del sito. Diciamo che subito sotto abbiamo quello che è il cuore del di un blog, ovvero quello che appunto abbiamo chiamato loop, e che altro non è che un anello, una sorta di eh, flusso di eh, contenuti raccolti in forma di post. abbiamo visto, abbiamo detto, la scorsa volta sono raccolte appunto secondo un ordine cronologico inverso, quindi l'ultimo post sta in cima e poi ovviamente se ci sono ulteriori post ci sarà la possibilità di andare a vedere le, le, eh, appunto i post meno recenti attraverso delle frecce che consentono appunto la navigazione eh, testata loop è eh, come eh, credo appunto ci si può immaginare c'è anche una chiusura quella che viene definita footer questo non sembra dire il vero perché ci sono, eh, ci sono diversi siti che eh, consentono la visualizzazione dei post cioè consentono sostanzialmente la, eh, lo scorrimento del loop infinito ovvero mano a mano che si scorre in basso e il loop continua a far apparire i, nuovi po o meglio, i post meno recenti e quindi si può scorrere senza dover cambiare pagina eh, l'elenco appunto dei contenuti e questo in qualche modo impedisce, non permette la possibilità di ospitare quello che è uno spazio appunto, di chiusura che serve a dire all'utente che diciamo non c'è altro da, da, da vedere eh, diciamo che nel footer ci sono Generalmente dei, eh, degli elementi abbastanza ricorrenti, anche in questo caso, ovvero, per esempio, molto spesso vengono richiamati menu. Questo perché eh, a volte il footer si trova molto in basso, cioè molto distante da, da questo spazio qui, e quindi è necessario per l'utente eh, poter ritornare senza dover scorrere nuovamente l'intera pagina poter andare velocemente appunto magari per esempio nella pagina dei contatti dove si può andare a vedere eh, come contattare appunto il, eh, chi, chi gestisce il, il sito la, o l'azienda che in qualche modo è rappresentata eh, oppure altri menu come l'about che abbiamo già cominciato a fare eh, quindi quella pagina che descrive in qualche modo il senso del, eh, del, del sito. Ma non solo, qui troviamo spesso anche altri contenuti, ci sono per esempio, a volte, lo spazio per i social, ora dei social parleremo. Eh, quello che troviamo quasi sempre è eh, quello spazio legato ai crediti. E I crediti, quindi a in qualche modo eh, l'origine dei, dei contenuti e anche l'utilizzo dei contenuti, quindi eventualmente quelle che sono le forme di licenza, copyright, creative commons, quindi tutte quelle forme che chiaramente eh, informano, eh, tutte quelle forme giuridiche che eh, proteggono o eh, eventualmente appunto, consentono l'utilizzo dei contenuti appunto, pubblicati. Di questo faremo un cenno con la prossima, eh, prossima lezione perché ovviamente ci sono alcuni aspetti legali eh, legati alla pubblicazione di contenuti che vanno in qualche modo almeno accennati, eh, anche se sarebbe interessante farne una trattazione più, più approfondita, ma in quel caso sarebbe anche eh, utile sentire diciamo, chi ha un'esperienza dal punto di vista appunto più eh, giurisprudenziale caso chiaramente ci stanno alcuni elementi come per esempio la licenza che viene utilizzata eh, per eh, il rilascio appunto dei contenuti, Creative Commons, Copyright che generalmente appunto viene qui eh, esplicitata e non solo parleremo appunto accenneremo la prossima volta anche per esempio al discorso dei cookie che, che è venuto diciamo in alla ribalta qualche mese fa e ora di fatto in onda tutti i siti esistenti perché diciamo una normativa europea che ha imposto a tutti i siti eh, l'informativa verso l'utente dell'utilizzo dei cookie di questo però parleremo appunto meglio la prossima volta spesso diciamo non, non sempre come, come in fondo tutto nella struttura del blog dove stiamo facendo chiaramente una frazione però spesso c'è la necessità di trovare spazio per altri contenuti, oltre ai post e alle pagine, diciamo banner pubblicitari, oppure i, eh, strumenti appunto social, o ancora eh, altre forme di navigazione, e queste vengono raccolte in spazi dedicati. Quella che, per esempio, generalmente viene definita sidebar, ovvero barra laterale, che appunto raccoglie contenuti anche molto, molto differenti. Eh, va detto che la sidebar può essere una, può non esserci, possono essercene due, uno da una parte, uno dall'altra, oppure tutte e due da una parte, potrebbe anche essere uno dei contenuti eh, all'interno del loop, quindi diciamo che più generalmente parlando di sidebar stiamo parlando appunto di uno spazio ulteriore dove poter inserire dei contenuti. Abbiamo detto quali contenuti? Beh, intanto molto spesso qui troviamo altre forme di navigazione, eh, ovvero oltre eh, il menu attraverso le pagine abbiamo diversi appunto modi per organizzare i contenuti. In particolare abbiamo, faccio... Abbiamo alcuni elementi che normalmente vengono utilizzati, qual è la, eh, la, il campo di ricerca, il cosiddetto search. Faccio vedere qui è quello che appunto troviamo cliccando sulla lente di ingrandimento, che consente chiaramente di inserire una parola e di cercare quella parola all'interno di tutti i contenuti del blog, ma qui troviamo spesso anche le categorie. e i tags, le tag, Di che cosa si tratta? Eh, diciamo che le categorie sono dei sistemi appunto di raccolta eh, generale dei contenuti, quindi per fare un esempio una, una rivista online avrà la, una, un giornale, un quotidiano online avrà la categoria cronaca, la categoria sport, quindi si tratta appunto di forme di raccolta eh, di organizzazione per eh, macro elementi. Eh, quindi diciamo per esempio chi si occupa di eh, architettura potrebbe avere una categoria legata all'edilizia, una legata al design eh, e così via. Le tags invece sono delle parole che eh, vengono in qualche modo sottolineate, eh, sempre facendo l'esempio del quotidiano eh, per esempio un articolo su un fatto di cronaca accaduto a Milano avrà come tag Milano eh, però la stessa tag la possiamo trovare anche in un articolo che per esempio parla di moda eh, quindi diciamo che eh, sia le categorie che le tag sono delle forme di eh, organizzazione appunto dei contenuti eh, che di fatto andiamo a nel momento in cui scriviamo i post, cioè scriviamo appunto il determinato articolo e lo eh, segnaliamo quale appartenente ad una categoria e, eh, e, e da questo appunto estraiamo alcune tag eh, e che però appunto hanno un senso diverso che consentono insomma al, all'utente di eh, andare a cercare questi contenuti secondo logiche differenti. Eh, sono gli unici modi attraverso cui raccogliere e organizzare i contenuti. Eh, per esempio, molto spesso troviamo quelli che sono eh, i, gli ultimi, le ultime pubblicazioni, quelli che appunto vengono definiti latest eh, post, oppure le eh, feature post, cioè quegli articoli, quei post che sono. Eh, segnalati quali importanti, quali significativi, quali eh, appunto eh, più, eh, più importanti da vedere magari in questo momento, perché per esempio c'è un evento a cui si deve partecipare tra, diciamo, dopo poco tempo e quindi magari uno segnala come un post appunto importante, un feature post eh, questo evento. Poi troviamo anche gli archivi o meglio l'archivio di WordPress, archive, che è una raccolta di tutti i post semplicemente organizzata appunto attraverso la data. Quindi attraverso gli archivi sostanzialmente possiamo accedere per esempio a tutti i post del febbraio 2013, eh, oppure a tutti i post del 2012 e così via. Quindi è semplicemente un'organizzazione temporale. Qui tuttavia nella sidebar, ma a volte appunto anche per esempio nel footer, troviamo quelli che sono per esempio i spazi per i social. E qui, vanno, eh, qui troviamo normalmente non solo il link alla pagina Facebook del sito eh, o al profilo Twitter, ma a volte troviamo anche dei box che appunto di fatto inseriscono eh, questi contenuti all'interno della pagina, è un modo anche comodo per chi utilizza molto questi social per aggiornare eh, i contenuti del, del sito, cosa che comunque eh, fare diciamo, i impegna, comunque è un impegno, quindi non è sempre facile fare, insomma, non è sempre tenere non è sempre facile appunto tenere aggiornato il proprio sito quindi questo può essere anche un modo eh, come dire, molto snello per eh, inserire nuovi contenuti senza dover scrivere un nuovo post ecco, questo diciamo è il discorso che vale principalmente per la home, eh, diciamo, questi sono gli elementi che possiamo ritrovare e su cui magari possiamo costruire un progetto di sito eh, relativamente alla home, però grosso modo eh, si tratta di elementi che poi ritroviamo anche nelle altre pagine eh, per intendersi cliccando appunto sul singolo post quindi andando a vedere il post, generalmente quello che viene aperto è una eh, pagina definita single nel eh, nella terminologia di, di Wordpress, dove molto spesso abbiamo sempre la testata con il menu, abbiamo il footer, molto spesso abbiamo anche la sidebar, è quello che cambia appunto è lo spazio del loop che invece chiaramente è occupato dal, dall'articolo anche qui ci sono degli elementi a cui è opportuno diciamo di cui è opportuno fare, a cui è opportuno fare attenzione Beh, sicuramente c'è il titolo dell'articolo potrebbe per esempio esserci una foto con l'autore. Questo soprattutto nel caso in cui il nostro sito è gestito da più persone e quindi vogliamo appunto segnalare quelli che sono i singoli appunto, autori dei vari post. Abbiamo ovviamente il contenuto del post. Abbiamo, troviamo in queste pagine spesso anche, anzi direi quasi sempre, eh, quelli che vengono definiti meta, li troviamo o sopra o sotto generalmente, o prima o dopo il contenuto. Di cosa si tratta? Si tratta di tutte quelle informazioni a corredo appunto del, eh, del, del contenuto del post, che per esempio ci dicono quando è stato pubblicato il post, quindi la data, ci dicono chi l'ha pubblicato, l'autore, ci dicono quali sono i tag e le categorie che eh, attraverso cui è stato eh, organizzato, attraverso cui è stato indicizzato sostanzialmente nel, nel sito e quindi diciamo che questo comunque è un'informazione importante che, eh, a cui è bene in qualche modo eh, dare la giusta attenzione. Molto spesso, oltre il contenuto, troviamo eh, quelli che vengono generalmente, non sempre orizzontali, insomma, chiaramente queste forme sono poi differenti e, e ne vedremo chiaramente degli esempi. Quelli che appunto sono eh, definiti social bookmarks. Ovvero quei tasti, generalmente con il simbolo appunto, dei, vari, dei vari social, che consentono al lettore, di, cliccando su questi, di condividere questo specifico articolo eh, attraverso appunto, la propria, il proprio profilo, Facebook, Twitter eh, e così via. E questi diciamo, sono chiaramente elementi fondamentali. Nelle pagine dei post, in più, troviamo ovviamente lo spazio per i commenti. che può essere permesso o non permesso, cioè il, il commentare può essere effettivamente eh, permesso o impedito, eh, chiaramente eh, eh, l'uso dei commenti è uno degli elementi che contraddistingue in qualche modo il web.0, insomma tutto quello che è nato dal dallo sviluppo di questo tipo di tecnologie eh, perché è quello spazio di apertura di confronto, di discussione che eh, insomma, questi strumenti appunto consentono fondamentale, anche difficile da gestire perché chiaramente i commenti che si possono ricevere non sono sempre eh, positivi non sono sempre facili come dire, da, da gestire tuttavia è eh, uno degli elementi che in qualche modo eh, contraddistingue eh, l'utilizzo appunto di eh, Wordpress e dei, e dei blog in generale. Eh, va detto pure che lo spazio dei commenti è uno degli spazi attraverso cui eh, il, i boot, cioè i, i robot che automaticamente cercano di infilare pubblicità dove, dove li capita, insomma si, si divertono, quindi è facile appunto trovare molto spam ed è quindi necessario eventualmente tutelarsi e questo eh, ne accenneremo eh, la prossima volta lo si può fare attraverso dei plugin che eh, effettuano appunto questo filtro cos'altro eh, va detto Sì, diciamo che molto spesso troviamo eh, quando diciamo sempre nella pagina single nella pagina appunto del singolo post troviamo a volte per esempio dei sistemi di eh, invito all'utente per la lettura di altri contenuti lo metto qui perché non ho altro spazio quelli che vengono definiti related ovvero quei altri post che hanno qualche motivo di eh, che motivo che lì lega all'articolo in questione e che quindi possono essere di interesse per, per il lettore. Anche questi generalmente sono o presenti, per esempio, dallo stesso, grazie diciamo, al, al tema, perché il tema li prevede, oppure possono essere aggiunti attraverso dei plugin. Ecco, diciamo che molte cose che qui vediamo, appunto per esempio i social bookmarks, sono spesso inseriti come, come plugin, come questi, social box, in realtà non sono dei plugin, anche se ce ne sono anche alcuni, eh, ci sono dei plugin che inseriscono appunto il box di Facebook o di Twitter, tuttavia è anche possibile generalmente eh, inserire del semplice testo, copiandolo direttamente da dell'applicazione di questi social che consente di crearlo dinamicamente appunto senza dover installare altri elementi ma di questo ovviamente parleremo una prossima volta eh, un'ultima cosa relativamente alla struttura e gli elementi quindi ricorrenti nei vari siti è, è il modo in cui si presenta il post nel loop ovvero eh, noi normalmente nella, nella rappresentazione che abbiamo nella home del, del singolo posto non abbiamo l'intero contenuto in realtà a volte capita non è tuttavia la, la cosa più diffusa anche perché effettivamente rischierebbe di inserire l'intero contenuto eh, di tutti i post nella home rischierebbe davvero di allontanare un po' la lettura renderla più difficile più lunga più lenta quindi eh, generalmente quello che qui troviamo che cos'è è il titolo quindi eh, generalmente troviamo un'immagine e questa viene chiamata feature image quindi immagine appunto che in qualche modo caratterizza l'articolo la, eh, e quindi una sorta di immagine di richiamo adesso troviamo i meta o quantomeno viene indicata la data e anziché l'intero articolo troviamo solamente un riassunto quello che viene definito excerpt e questa è una funzionalità molto utile perché appunto permette al lettore di leggere le prime righe di un articolo e di decidere a quel punto se proseguire nella lettura o meno allora diciamo che per quanto riguarda appunto la struttura dei, dei, dei, dei siti, abbiamo detto le cose fondamentali. Quindi, vi chiedo se è chiaro, se ci sono domande, se ci sono di.